Buongiorno lettori, quest'oggi vorrei consigliarvi di leggere Instagram Marketing scritto da Ilaria Barbotti ed edito da Epli Salve futuri influencer, perché se state guardando questo video avete già le idee chiare su cosa vorreste diventare fra qualche giorno, ve lo auguro Inizio subito salutando Ilaria perché la seguo su Instagram, è una donna di successo, ha un'agenzia di pubbliche relazioni ma soprattutto ha creduto, ha avuto un'idea, ha visto, ha guardato oltre e ha capito l'importanza del digitale, e la forza e la potenza che potevano avere i social per le aziende e per l'economia del domani. E parliamo subito del libro, il libro è composto da cinque capitoli, nel primo ci eh, descrive eh, Instagram come è nato, all'inizio era soltanto un'app dedicata agli amanti della fotografia, oggi invece è un'app dedicata a tutti, all'interno troviamo diversi settori, maggiormente ovviamente gettonati, sono quelli dei viaggi, della moda, eh, del make up, oggi di più infatti ci invita ad esplorare degli ambiti che ancora oggi non sono molto eh, battuti cioè eh, l'arte, la cultura, eh, l'amore per se stessi, la meditazione quindi non concentriamoci sulla forma fisica, sul, sul mondo della moda o dei viaggi ma andiamo oltre, cerchiamo di eh, ricavare il nostro spazio con delle idee nuove e quindi nel primo capitolo ci parla appunto dell'importanza delle stories come le stories hanno realmente cambiato il nostro modo di vedere il Instagram perché siamo riusciti eh, ad entrare in contatto realmente con la vita di chi seguiamo e quindi vederlo un po' come una persona di famiglia non ci sembrano più soltanto delle celebrità irraggiungibili ma li vediamo anche una sciocchezza struccati insomma nel secondo capitolo invece ci parla di tutte eh, le varie funzioni di Instagram quindi video, foto, hashtag, menzioni, ehm, filtri e così via nel terzo ci parla della figura dell'influencer, perché l'influencer, come appunto eh, viene definito, è una persona che riesce a trasmettere alla propria community il proprio pensiero. E quindi eh, ci invita ad avere, se vuoi diventare influencer, ad avere un'etica eh, chiara, corretta, nei confronti di chi ti segue, perché magari di non pubblicizzare ciò in cui non credi, Ecco, è, è de, un, proprio un capitolo strutturato su questo. Nel quarto invece ci parla delle normative molto interessante. Eh, ci informa sulle ultime normative, appunto ehm, che potrebbero esserci utili, quindi anche come strutturare un contratto, i tipi di pagamento, le modalità, eh, come creare una campagna eh, di promozione e nel quinto Tiriamo un po' le somme, quindi eh, ci parla, ci descrive come magari eh, creare una foto che abbia impatto, che eh, riesca ad arricchire la nostra pagina Instagram e che appunto eh, eh, contribuisca a creare un profilo ehm, aziendale, diciamo così, eh, esteticamente perfetto. Ed infine volevo soltanto aggiungere qualche piccola nota. All'interno del libro troviamo molti sondaggi eh, appunto di eh, domande poste agli influencer interessanti. Devo dire che magari qualche risposta non era poi così scontata. E come vi dicevo prima, eh, volete entrare nel mondo di Instagram, volete diventare influencer, ritagliarvi eh, il vostro pubblico. Come ci suggerisce Laria, cerchiamo qualcosa di nicchia, cioè cerchiamo un ambito che ancora non è stato troppo ehm, sfruttato, che non è stato troppo visto, quindi puntiamo all'arte, puntiamo alla cultura ehm, e cos'altro. Spero di esservi stata utile, saluto Ilaria e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un bacio, ciao ciao!